Sì, grazie Presidente. In particolare per quanto riguarda questo primo ordine del giorno, il, um, ciò su cui non siamo d'accordo è l'inciso entro l'anno 2019, in quanto come già detto in occasione durante la discussione generale siamo naturalmente... Pienamente da, siamo d'accordo con noi stessi, nel senso che noi da sempre diciamo che dobbiamo pubblicare i bandi, quindi sì, ovviamente siamo d'accordo, però lo faremo nel momento in cui eh, si sarà eh, trovato l'accordo per andare prima a realizzare il, in, gli interventi di cui abbiamo parlato in precedenza e, e quindi in questo caso ci asterremo. Tra l'altro, visto che è stato citato il bando, appunto, il bando sulla Maratona di Roma, che è stato fatto dall'attuale amministrazione per la prima volta in 25 anni la maratona è stata assegnata tramite un bando pubblico il risultato di questo bando è stato che chi ha vinto la gara si è impegnato però, a pagare con... sia sì, anche in riferimento all'intervento precedente anche lei consigliere. per quanto il tema eh. della maratona di Roma sia sì, interessante però non è né il tema di oggi né dell'ordine del giorno quindi se allora... riusciamo a... Okay. Com comunque... Concludo sì, dicendo che l'amministrazione per la prima volta nella storia da questo evento incasserà 500.000 euro l'anno, non era mai successo, quindi siamo orgogliosi di, di aver messo a bando questo grande evento e ci asteniamo sull'ordine del giorno in esame. Grazie.